Allora, adesso invece abbiamo un altro ospite, eh, siamo contenti di a, accoglierlo perché abbiamo una redattrice del sito Informazione Fiscale e dovremo parlare adesso di qualche difficoltà che ha un bonus. Abbiamo al telefono Rosi Delia. Buongiorno Rosi. Buongiorno a voi. sì, Parleremo di difficoltà e di opportunità. Questa eh, mattina. Partiamo, parliamo di un'opportunità che veniva offerta da un provvedimento. Che però doveva entro il 14 di febbraio eh, essere approvato un decreto applicativo, e questo decreto applicativo di fatto non è stato diciamo, pubblicato. E quindi adesso siamo un po' in una situazione bloccata. Vogliamo un po' spiegare ai nostri ascoltatori di che cosa stiamo parlando? Esatto, sì, facciamo un passo indietro, diciamo, prima della scadenza, che cosa è successo? Nel 2022 abbiamo potuto beneficiare di un bonus trasporti che ci ha... Eh, diciamo, permesso di eh, ammortizzare un po' i costi per eh, degli abbonamenti ai mezzi pubblici. L'opportunità si era conclusa nel, con il 31 dicembre eh, del 2022 eh, con il decreto, numero 5, il decreto legge numero 5 del 2023 il governo ha rimesso in campo questo bonus reintroducendolo però, quindi non prorogando la vecchia misura ma eh, mettendo in campo una misura eh, sì, molto simile quasi uguale con una novità eh, particolare cioè ehm, è stato modificato il requisito che riguarda il reddito complessivo ehm, da eh, rispettare per poter richiedere il contributo di 60 euro per acquistare abbonamenti al trasporto pubblico locale regionale interregionale ma anche eh, ferroviario nazionale. Quindi reddito, il limite... reddito complessivo che se non ho capito male, prima era 35 mila euro esatto. e adesso è sceso a 20 000, quindi diciamo che abbiamo molto ristretto eh, il numero delle persone, la ecco la platea. Sì, eh, la platea rimane la stessa per tipologia, cioè tutte le persone fisiche possono richiederlo, quindi stud anche studenti, studentesse, lavoratrici e lavoratori, pensionati e pensionate, è molto ampia, ma è molto più ristretta perché il limite di reddito complessivo eh, eh, che la persona ha conseguito nell'anno precedente passa da 35.000 a 20.000 euro, quindi diciamo quasi la metà, come quasi la metà è la somma stanziata per garantire questo bonus in campo ci sono 100 milioni di euro e eh, rispetto all'anno scorso insomma, lo stanziamento è, è molto ridotto ci stiamo stringendo un pochino la cinghia mi sembra di, esatto, di capire esatto, è proprio così una metafora eloquente eh, la stessa norma che ha introdotto nuovamente il bonus ha eh, previsto, ha rimandato ai ministeri dell'economia, dei trasporti e del lavoro eh, il compito di stabilire nel dettaglio come presentare domanda con un decreto attuativo. Non è una novità particolare, questo accade spesso nelle, nelle norme, ne abbiamo parlato spesso anche ai microfoni di eh, giornali radio. Ehm, ha fissato anche una scadenza che era appunto, come dicevate in apertura, giustamente fissata al 14 febbraio. Ad oggi però né dai ministeri né dall'ufficio per il programma di eh, governo sono arrivate eh, delle notizie, quindi non è eh, arrivato questo decreto in gazzetta ufficiale, ma ne si sa dove sia, che percorso stia facendo abbiamo, abbiamo il testo di un decreto applicativo. Decret decreto abbiamo perso un decreto età. applicativo, mamma mia, prosi, che cosa terribile ma succede spesso quindi in realtà questo ci fa indignare perché è sempre giusto indignarsi per queste cose ma non ci stupisce eh, perché spesso eh, succede insomma di eh, aspettare parecchio ci sono spesso dei ritardi sulla, sulla firma di, di questi decreti, bisogna però specificare che non è un mm, non è un voler essere puntigliosi <ride> è semplicemente la necessità di eh, avere questo decreto per passare Passare Dalla teoria alla pratica. Certo, Voglio uh, specificare poi, a chi ci ascolta che senza questo qualsiasi, le agevolazioni, senza il decreto attuativo, restano solo sulla carta, certo, quindi non sono accessibili. Perché il bonus sarebbe, se non ho capito male, correggimi, mi raccomando, 60 euro. A sì, è un contributo di 60 euro, eh, che, cioè però, fino a 60 euro che può coprire anche tutto l'abbonamento che uno uh, acquista. Beh, A Milano, ad esempio, credo di, dire che, di poter dire che l'abbonamento ai mezzi, quello annuale, sono 330 euro, se non vado errato, 60 euro vuol dire tagliare quasi un 20% di questo costo, non sarebbe male tutto sommato, quindi speriamo che questo decreto applicativo venga finalmente presentato, se, è, se è perso in qualche corridoio. Sai, d'altra parte a Roma, Rosi, i ministeri, se uno ci entra una volta capisce tutto, perché sono come dei... è presente delle immagini di Escher, è presente quello... Sì, è quel, le norme sono così. Eh sì, eh sì, insomma la semplicità non appartiene a questo mondo, mi sembra di capire. Quindi insomma ci auguriamo che nei prossimi tempi qualcosa accada comunque, perché insomma il 14 era la scadenza, ehm, adesso penso che nei sì, prossimi giorni qualcosa sì. accadrà, speriamo almeno. Non è che decade. Sì, diciamo tutto. che il ritardo, no, no, no, no questo ah. non accade. Il, il ritardo è, è più una consuetudine che uh, okay. un'eccezione, nel senso che lo stesso Ufficio per il Programma di Governo, uh, facendo uno studio su quello che è accaduto nel 2022, mm. ha segnalato questa. Mh, eh, proprio mh, come dire, questo andamento eh, di tutti i ministeri in realtà, non solo di quelli coinvolti eh, e spesso queste scadenze fissate dalle stesse norme non vengono eh, rispettate, quindi si attende a lungo. Possiamo fare anche un altro esempio eh, Veloce che cade anche questo, sì. In questi giorni. Sì, velocissima eh, il, eh, per il bonus occhiali di cui tanto si parla sono passati due anni e ah. ancora si attende l'operatività il decreto è arrivato, però, dopo il decreto eh, si attendeva l'attivazione della piattaforma per eh, presentare domanda e questa piattaforma ancora non c'è quindi le, diciamo che due giorni di ritardo sono le maledette, <ride> le maledette piattaforme che poi si inchiodano sempre dopo un minuto e mezzo che vengono, che vengono pubblicate <ride> quelle, lì, proprio Rosie, quelle lì Rosy ti ringraziamo tantissimo per questi chiarimenti grazie, grazie davvero era Rosy Delia redattrice di informazione fiscale che è una rivista online la potete consultare quando volete io vi ricordo ancora una volta i nostri recapiti perché dovete chiamarci, dovete disturbarci proprio durante questa diretta intanto vedo che il buon Gabriele riceve anche dei complimenti, dei saluti da delle ragazze anche molto carine io non lo so se questo è il modo di utilizzare la radio questo è un modo del tutto, come dire, personalistico nonostante non sappia posso vergogna, giustificarmi? però mi raccomando, lo chiedo sempre, scrivete il nome di battesimo cioè diteci anche come vi chiamate, così almeno noi sappiamo chi ringraziare Whatsapp, se volete mandarci un messaggio scritto vocale, 334... 11 11 622 abbiamo un numero per la diretta dove potete chiamarci allo 02 500 330 77 oppure una mail diretta a chiocciola giornaleradio.fm quindi ci sentiamo tra poco adesso c'è un breve notiziario e poi torniamo qui a 120 minuti con Giorgio Umberto Bozzo e Gabriele Cappi